Chi osa disturbarmi? Sottobo! Attacco lampo! Oh. Ruggito solare! Egon, <tose> questo non è un gioco! Concentrati, ora! Vediamo come ve la caverete con questi! <tose> Cosa sono quelli? Sembrano proprio dei robot d'allenamento. Palloncini! Uh -huh. Questa festa sta diventando sempre più bella. Non posso resistere ancora per molti. Ridete piccoli gormiani Non avete idea di cosa vi aspetta <ride> Siedo i quattro frammenti di oceano Spargerò la tua polvere ai cinque angoli di gorm Invocato! <ride> yeah, ha, ha. Capitano Aaron al timone, miei cari <ride> La mia magia! No! La magia regna sopra!